Come al solito mega ridicolo, sembro una gallina, appollaiato, avvolto da una copertuzza, ma perché mi piace sempre darvi il mood giusto, no? il mood natalizio, però in versione alpina, quindi con la neve e il freddo. Scusatemi poi se sono stato, cioè non sono stato neanche presente questo mese su YouTube, però è stato un casino, cioè c'erano tante cose da fare su Instagram e quindi ho dovuto abbandonare questa piattaforma dorata, ma lo sapete appena posso io... Mi incastro dentro Ve piazzo un video Comunque guardate Ecco questo video Proprio non lo potete perdere Non potete perdere Nessun passaggio Io lo sapete Ve lo spiego passo a passo Un dolce Ma di un buono Ma di un buono Adesso io metterò Piazzerò qua proprio Delle clip in cui lo assaggio Cioè notate la faccia appagata Guardate che io ve lo giuro È, è, è, è, è proprio una roba Cioè il tiramisù versione Casetta di Natale Casetta invernale Perché poi questo dolce qua Non, non serve che lo facciate Solo a Natale Lo potete fare anche appunto Durante le feste in generale quindi capodanno Lo potete fare anche durante l'inverno Cioè ma come potete non soddisfarvi in questo modo E a proposito di soddisfarvi Siccome io voglio che voi vi soddisfiate al 100% Io non nasconderò nessun segreto Non è per nulla complicato farla Ci sono dei passaggi da seguire Punto E io questi passaggi ve li spiego Sia qua che sul blog Quindi scialli Che adesso raga partiamo a cannone Con un dolce veramente ripeto stra mega buono Allora partiamo con una pasta biscotto Quindi una sorta di pan di spagna Però versione bassina la classica pasta che si usa per fare i rotoli. Allora, per fare questa base, ecco, mi sono ispirato tantissimo alla ricetta del mio socio Lou Cake, perché veramente, secondo me, è la ricetta migliore che c'è online, perché vi garantirà una sofficità da urlo e una buona anche morbidezza proprio, senza... Eh, cioè non è per niente asciutta, vedrete. 5 albumi in questo caso, montati a temperatura ambiente, con un pizzico di sale e un filino di zucchero che si mette man mano. Una volta che il composto risulta bello montato, dovete tenerlo un attimo da parte montate ma veramente per tipo 4-5 secondi i tuorli giusto per dargli una bella, cioè renderli omogenei e poi li aggiungete al composto di albumi, amalgamate dal basso verso l'alto, aggiungete la farina setacciata sempre mescolando dal basso verso l'alto per evitare che il composto si smonti e soprattutto per evitare che si formino grumi olio di semi, goccino che gli darà la morbidezza giusta che noi cerchiamo in questa base qua e l'impasto è già fatto, cioè per dirvi quanto è semplice, teglia, oleata con carta forno, stendiamo l'impasto in modo omogeneo in forno 190 gradi, statico ripiano centrale circa 13 14 minuti una volta pronto io aprirei un attimino lo sportello lo tengo dentro ancora veramente due minuti di numero poi lo tolgo e per tenerlo morbido attendo magari un attimo che si raffreddi ma di poco e poi copro la teglia proprio con la pellicola in modo tale che tutta l'umidità rimanga all'interno e mantenga appunto la pasta morbida ora andiamo di crema al mascarpone questa pasta intanto la teniamo da parte consiglio di pastorizzare le uova quindi noi facciamo la patabomb si chiama lo sciroppo di acqua e zucchero a 121 gradi chiaro che se non vi va di fare questo passaggio potete fare anche la, la, la crema al mascarpone con le uova crude sarebbe meglio forse per sicurezza pensare di pastorizzarle come si fa? prendiamo innanzitutto lo zucchero e l'acqua versiamo questi due ingredienti in un pentolino e portiamo a cottura fino ad arrivare con un termometro se l'avete a 121 gradi quando il composto sta per arrivare alla temperatura cominciate a montare questi quattro tuorli d'uovo in una ciotola La temperatura dello sciroppo nel frattempo è arrivata a 121 gradi Voi a versare questo sciroppo piano piano A filo sui tuorli Inizialmente il composto risulta anche abbastanza liquido Però non spaventatevi Perché poi man mano che voi andrete avanti col montaggio Siccome poi le uova anche si raffredderanno Risulterà invece più sodo e montato Quando fate la crema al mascarpone Montatele queste uova perché veramente Devono risultare chiarissime, spumose Se avete la planetaria ancora meglio Comunque anche con lo sbattitore come potete vedere Io ho usato quello Ecco non è impossibile, dovete starle un attimo, e a 10 minuti, abbondanti anche se potete. Quindi, una volta fatto questo passaggio, voi dovrete aggiungere un ingrediente che solitamente per la crema al mascarpone non viene usato. Ma in questo caso, io vi consiglio fortemente di usarlo perché avremo bisogno di un pochino più di consistenza. di solidità della crema quindi gelatina in fogli ammollata in acqua fredda che poi verrà aggiunta della panna ad un goccio di panna che è stata messa in un pentolino scaldata un attimino e quando risulta bella calda voi spegnete il fuoco aggiungete la gelatina strizzata mescolate e questo composto lo versate nei tuorli mentre continuate a montare vi dico la verità io ho usato 4 grammi di gelatina quindi due fogli se il vostro mascarpone risulta meno compatto del mio vi consiglio assolutamente di metterne 6 grammi oppure se avete paura che la vostra crema non risulti abbastanza soda ecco usatene 6 grammi anche in quel caso, risulta comunque molto piacevole molto eh, vellutata molto cremosa, ah giusto mi mancava il pizzico di sale, mi raccomando mettetelo nella crema perché esalta i sapori, aspettate che mi metto la luce se no non si vede un tubo una volta che i tuorli sono freddi aggiungete il mascarpone, ancora diamo una montata per circa 3-4 minuti poi aggiungiamo della panna montata anch'essa a parte dal basso verso l'alto e anche la nostra crema è pronta per essere portata in frigo a raffreddare per circa 3-4 ore perché avendo la gelatina ha bisogno proprio di, una, di un po' di, di riposo per rassodarsi ancora di più. Siamo arrivati a fare la nostra casetta quindi prendiamo la nostra teglia con sulla pasta biscotto, togliamo la carta forno dalla pasta e rifiniamo i bordi, no? quelli un pochino più spessi, più irregolari e poi prendiamo le misure, dovremo ottenere praticamente 3 strisce uguali e due più piccole una più piccola e una ancora più piccola dovete regolarvi voi in base alla grandezza della vostra teglia comunque io vi do un'idea le fette più grandi misuravano 11 cm di larghezza per 22 di lunghezza mentre le due più piccole una misurava 7 cm e mezzo e invece l'altra 3 prendiamo un bel piattone da portata carino ci mettiamo sopra la prima striscia di pasta biscotto bagniamo non eccessivamente comunque la striscia con del caffè abbastanza ristretto quindi il caffè della moca che non è venuto su tutto diciamo così scusate se lo dico in questo modo così un po' ignorantello uno strato anch'esso sottile di crema spalmabile al cacao magari non la classica nutella io sceglierei proprio una crema spalmabile comunque con più cacao che nocciola proprio per richiamare il cacao che c'è nel tiramisuno crema al mascarpone un bello stratone e continuate in questo modo fino ad arrivare alla striscia più sottile mo che dobbiamo fa a spalmare tutta la crema attorno alla casetta una striscia di, di non troppo abbondante di crema al mascarpone in cima ok? Sul, proprio su, seguendo la lunghezza della vostra casetta ci piazzate sopra i biscotti disposti in modo regolare io in questo caso uso i lotus e a questo punto possiamo magari riporla in frigo che così intanto si rassoda bene ora facciamo le finestre e la porta in questo caso sempre con i biscotti li ritagliamo poi ci mettiamo magari un leggero strato di cioccolato fuso giusto per avere una sorta di cornice attorno vi consiglio di spalmarci sopra un pochino di crema al cioccolato per avere una rifinitura più fine e più regolare e poi il cioccolato bianco con uno stuzzicadente ci fate le croci per fare le finestre invece per fare la porta la finestrella e poi il pomolo Prendiamo la nostra torta che probabilmente andrà via ancora poco tempo prima di servirla, ci mettete la porta e le finestre attorno, completiamo con una bella spolverata di zucchero a velo per dare l'idea di, di nevischio e poi proprio per la neve ci piazzate sopra un bel po' di panna montata, non su tutto il tetto però solamente magari nella parte centrale. Poi se volete fare proprio le cose fatte bene eh, magari potreste prendere non so qualche ramoscello d'abete, insomma qualcosa di verde e ci mettete gli alberelli attorno per dare ancora più l'idea e questo dolce favoloso è fatto è pronto abbiamo finito mi devo mettere le luci così come se fosse un'aureola perché altrimenti vedete tutta la, la luminosità dal sotto che non va mica bene allora niente io volevo tantissimo ringraziarvi spero veramente tanto ecco come al solito che questa ricetta vi piaccia quella che vi ho proposto e basta eh, noi ci vediamo molto presto come vi ho detto provate mi raccomando a fare questa torta se la fate taggatemi su Instagram o su Facebook e sappiate poi su Instagram come sempre che posto anche altre ricette rispetto a quello che, che posto qua su youtube vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale qua oppure qua sotto e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui nuovi video e invece in fondo qui c'è cioè qua sotto in basso trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta di questa meraviglia buon natale forse ci vediamo prima della fine dell'anno e altrimenti eh, vi auguro veramente eh, di finire abbastanza serenamente questo anno che è stato comunque abbastanza complicato ehm, cioè molto complicato e speriamo che il prossimo veramente sia un filino meglio vi mando un bacio gigante, vi voglio un gran bene lo sapete volevo dire mi sono un po' bloccato come al solito un po' mi emoziono eh, grazie per tutto